9, 50 minuti siete su Giornale Radio, questi sono i vostri 100, anzi i nostri perché ci sono anch'io, posso? 120 minuti insieme, ogni mattina ci ritroviamo a partire dalle 9. Appuntamento adesso con informazione fiscale, l'appuntamento che torna ogni giovedì sul sito di informazione fiscale, trovate eh, tante cose interessanti, eh, fra queste anche un bel approfondimento sulle eh, novità, sui bonus eh, inclusi nella nuova legge di bilancio. Purtroppo la strada... Per ottenere queste agevolazioni eh, non è esattamente in discesa, anzi, anzi è tutt'altro che rapida. Eh, ci facciamo spiegare tutto da Rosi Delia, informazione fiscale, buongiorno, buongiorno Rosi. Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta. Eh, allora, sì, cara beh... Rosi, cara Rosi, 116 interventi tra provvedimenti e decreti per rendere operativa la legge di bilancio. Facci capire... Esatto, allora la legge di bilancio è eh, in vigore dal 1 gennaio, è stata approvata, quindi diciamo che il punto fermo è stato eh, fissato. Eh, bisogna però eh, specificare che non tutte le misure sono, per così dire, pronte all'uso. Eh, in gergo tecnico si dice che non sono autoapplicative. Che cosa vuol dire? Che la norma, in alcuni casi rimanda a un ulteriore passaggio burocratico, quindi affida il compito a un ministero o eh, ad esempio all'agenzia delle entrate di approvare un provvedimento o un decreto con cui definire le modalità pratiche operative eh, per effettuare il passaggio dalle parole ai fatti. Non è una novità questa perché in generale eh, le diverse norme approvate prevedono spesso eh, questi ulteriori passaggi e così anche le leggi di bilancio. Dobbiamo dire che quest'anno ehm, il numero di ehm, decreti attuativi eh, da approvare è anche più basso rispetto mm -hmm. agli anni passati. Eh, Quindi vuol dire che al momento, per... scusami se ti interrompo Rosi, prego, eh, al prego, momento prego, tutto, prego. Quello che leggiamo, tutto quello che leggiamo sono solo parole scritte su un foglio? No, no, non tutto, ecco, questo ah, va specificato, ecco. ma soltanto ah, alcune ecco. specifiche misure, esatto, sì, Bene. e ehm, es facciamo qualche esempio, sia certo. misure ad ampio spettro che misure di taglio più tecnico, ad esempio mm -hmm. eh, il cosiddetto reddito alimentare che è stato approvato necessita di un ulteriore passaggio, il sostegno eh, alla, a chi è in difficoltà eh, economica. Eh, così come la discussa eh, Carta Cultura Giovani richiede un provvedimento attuativo, ma anche misure eh, più prettamente fiscali, tecniche, come ad esempio alcuni aspetti dell'utilizzo dei bonus energia. Eh, questo però ovviamente non riguarda tutta la legge di bilancio e dobbiamo mm -hmm. dire che prevedere questi passaggi non è Uh, un male, anzi può voler dire affidare all'istituzione uh, competente il compito di mettere in pratica adeguatamente uh, le misure approvate. Uh, diciamo dove questo meccanismo si inceppa? Si inceppa sui tempi perché eh, è enorme, eh, in alcuni <ride> casi eh, come com consuetudine. Eh, in alcuni casi sono fissate anche delle scadenze, però è, è, mm. è il migliore dei casi, ma spesso queste scadenze non vengono rispettate e eh, ci sono diversi esempi eclatanti di tempi lunghi. Uno, mm. eh, possiamo dire, attuale potrebbe essere quello del, del bonus occhiali previsto dalla legge di bilancio 2021 e non ancora effettivamente attuato perché si attende ancora la piattaforma, dopo due anni si attende la piattaforma per, per farne richiesta. Ma anche nel Quindi tempo è, rimasta una misura, è rimasta una misura fantasma, ma poi appunto come nel caso del bonus occhiali, che, che succede al bonus? Decade? Oppure no, rimane ricongelato? congelato il non decade se non viene ah. eh, diciamo, eh, eliminato, cancellato con sì. un apposito intervent ah. intervento. Rimane in stand-by. Questo che cosa eh, <ride> determina? Uh, una perdita di efficacia, di efficacia della misura, perché ovviamente... Eh, Soprattutto per quanto riguarda le misure emergenziali sono state approvate in un dato momento per rispondere a una determinata esigenza. Se passano Infatti. due anni e se i due anni sono quelli che ci lasciamo alle spalle eh, il mondo cambia e le esigenze stesse cambiano. Quindi anche lo stanziamento eh, di risorse perde eh, un po' di senso. Eh, sul bonus occhiali nella fattispecie attendiamo proprio eh, novità in questi giorni per capire quando eh, sarà attivata la piattaforma perché poi eh, diciamo il, il, il provvedimento eh, è arrivato e, e anche se eh, dopo tanto tempo diventerà concreta questa misura. C'è qualche, qualche altro bonus che ha fatto la fine del bonus occhiali? E ci sono alcuni bonus che hanno avuto una, ah. diciamo una vita travagliata, non è un isolata. Esatto. <ride> Ad esempio il, il bonus il cosiddetto bonus chef, previsto dalla stessa legge di bilancio, che poi è stato ah. eh, come dire, riproposto con una nuova iniezione di risorse, mentre non era ancora diventato eh, operativo. Quindi c'è da, da sorridere a volte, ma di un sorriso sì, amaro sì. per la vita amaro, di questi bonus amarissimo, <ride> eh, amarissimo, anche un po' aspro. Eh, poi eh, parliamo di altri bonus, altre agevolazioni, eh, altre agevolazioni in campo. Sì, noi eh, ovviamente speriamo che eh, questo <ride> non accadrà per, per i bonus della della legge di bilancio eh, mm. Sono diverse le misure su cui intervenire, come dicevamo prima, e anche dal, dal punto di vista fiscale, ehm, ad esempio il ravvedimento per uso speciale previsto, una delle tante eh, vie di ehm, per mettersi in regola con il fisco richiede uh, un intervento ad hoc dell'Agenzia delle Entrate e sì. vedremo, attendiamo di, di, di vedere l'operato del, del nuovo governo perché eh, di fatto diciamo, dobbiamo ancora eh, vederlo all'opera da, que, da questo punto di vista e nel frattempo ha ereditato anche dalla precedente legislatura dei provvedimenti da attuare cioè, è, è importante dire che attualmente eh, ci sono ancora dei provvedimenti della legge di bilancio 2022 eh, sospesi, comunque degli interventi ancora da, da, da approvare. Eh, noi ci auguriamo che ovviamente i tempi si accorcino e che la, la vita complessa perché comunque non dipende eh, soltanto dalle dall intenzioni del governo ecco perché ci sono delle mh, complesse macchine organizzative che vengono chiamate in causa e un altro bonus uh -huh. che per così dire ha avuto una vita un po' stravagliata è il mh, ad esempio il bonus 200 euro per le partite IVA su cui tra l'altro sì. c'è stata negli ultimi giorni una novità recente perché il, il Ministero del Lavoro eh, d'accordo col MEF è, è intervenuto per estendere anche a chi non è titolare di partita IVA questo, questo bonus eh, quindi dopo, dopo mesi di attese di ritardi, di rallentamenti si interviene ancora quindi, diciamo, la vita dei bonus delle agevolazioni in generale, delle, delle misure che eh, mh, a, ad occhio nudo possiamo dire sono pronte all'uso perché sono messe nero su bianco non è così semplice e, e, e quindi va, va monitorata per quanto ci riguarda. E qui, insomma, il testo della legge di bilancio è solamente per certe voci, dico e sottolineo e lo evidenzio, eh, non dico una traccia ma comunque insomma, diciamo riporta grandi linee delle intenzioni che poi all'atto pratico devono essere rese eh, operative e, e affinate dai vari ministeri, dalle varie agenzie. No, è così esatto, esatto. È, mm. è, è proprio mm. così um, ci tengo a sottolineare che non è una, uh, come dire, uh, um, un passaggio burocratico semplice su cui ci soffermiamo per puntare il dito ma si tratta proprio della traduzione pratica mm -hmm. uh, delle misure che altrimenti esistono solo su carta come gli esempi che abbiamo fatto certo. in precedenza infatti, cioè, infatti. tutto rimane senza la firma del decreto o del provvedimento attuativo Bene, bene, grazie questo è molto di più su informazionefiscale.it grazie a Rosi Delia sono le 10 in questo momento adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie restate con noi come sempre qui fissi Proprio non staccatevi, non mollateci neanche un secondo restate su Giornale Radio la radio libera di informare